Eppure c'è una speranza, eppure tornerò a guardare il tuo Santo Tempio. Vediamo come nei Salmi spesso ritorna questo desiderio di Dio, questo desiderio di poter entrare e varcare le soglie del Tempio, poter entrare e desiderare vivere eh, questo incontro eh, con il Signore. Pensiamo anche al Salmo 84, no? che esprime uno dei salmi che esprime questo desiderio eh, del pellegrinaggio di poter mettersi in cammino verso il Tempio. È uno dei salmi di pellegrinaggio, uno dei salmi che esprime questo desiderio del Tempio, questo desiderio di arrivare alla casa del Signore. E come conclude il salmista? Il salmista conclude in questa certezza che Stare nella propria casa è anche stare già nel Tempio, perché è questo desiderio che permette all'uomo di essere già lì nel Tempio. Dopo aver fatto il proprio pellegrinaggio, allora, e quest'uomo si consola dicendo, Beato l'uomo che in te confida. È la confidenza in Dio, è questa fiducia in Dio che permette allora di poter abitare nel Tempio. Ed è questa fiducia che viene espressa anche in queste parole. Eppure tornerò a guardare il tuo Santo Tempio. E ancora ritorna. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola. L'abisso mi ha avvolto. L'alga si è avvinta al mio capo. Vediamo come... In fin dei conti, in questo libro di Giovanni, in queste parole, in questo centone di salmi, c'è una confluenza di tutti i temi simili, di questo senso di immersione, di abisso, di sprofondamento. E quindi c'è quest'acqua fino alla gola, l'abisso che avvolge ancora, questo senso di essere totalmente avvolti e l'alga che non ti fa respirare. L'alga che eh, ti chiude, che ti imprigiona. Sono andato proprio alle radici dei monti, sono andato nel più profondo, lì dove nascono i monti, dove la terra ha chiuso le sue spranghe, dietro a me per sempre. È proprio il senso dello Sheol, dell'essere eh, morti, che non c'è più speranza, che non c'è più vita. Ma in questa situazione di non speranza, solo il Signore può intervenire, solo il Signore può agire. Allora dice, ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Vediamo quanti salmi si susseguono in questo centone, no? Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. Quindi tutte queste situazioni negative portano invece a questo affidamento, a questo aggrapparsi al Signore, questo ricordare il Signore, questo mettersi nelle mani del Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo Santo Tempio. Quindi vediamo come c'è continuamente questo collegamento, un collegamento con il Signore, una consapevolezza che nessun luogo è lontano da Dio. Anche il Salmo 139, che è un Salmo che conosciamo bene, Signore tu mi scruti e mi conosci, dice ai versetti 7 e 8 Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Quindi nessun luogo è lontano da Dio, basta rivolgere a Lui il nostro pensiero, chiedere a lui la sua salvezza. La mia preghiera è giunta fino a te quindi, fino al tuo santo tempio. Vediamo come ritornano sempre gli stessi temi, sprofondamento, preghiera, tempio, quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore. Giona eh, analizza l'inconsistenza di tanti idoli che e sono falsi, che non hanno nessuna forza, che non hanno niente da dire e anche le persone che si rivolgono a loro sono inconsistenti ma io con voci di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto, la salvezza viene dal Signore quindi in questa parte finale eh, c'è la voce di lode, la voce gratuita in fin dei conti, no? Eh, quindi questo, questo aprirsi al Signore permette a Giona di innalzare il suo sguardo, di rivolgersi al Signore e di lodarlo con tutto se stesso, di ringraziarlo, di affidarsi a Lui gratuitamente. E poi questo desiderio di offrire un sacrificio, questo verbo al futuro che esprime una decisione che è radicata nel presente e che desidera vivere in questa totale donazione al Signore, andempirò il voto che ho fatto perché la salvezza viene dal Signore. Ed è proprio questo oh, riconoscere che Giona non si salva da solo, la salvezza viene dal Signore non sta da parte sua la salvezza ma egli si rivolge a colui che salva